Benvenuti e benvenute a Wikimania 2016. Wikimania è la conferenza annuale del movimento Wikimedia. È un'occasione unica in cui wikipediani da tutto il mondo possono incontrarsi per raccontarsi che cosa hanno fatto nell'ultimo anno e finalmente conoscersi di persona dopo aver lavorato tanto insieme online. Wikipedia è about building bridges, non walls. Um, Wikipedia is a force for knowledge and knowledge is a force for peace and understanding. Durante Wikimania ci sono un sacco di presentazioni, discussioni, workshop tramite i quali i partecipanti possono confrontarsi e condividere le loro idee, i loro progetti e i loro piani per il futuro. These skills are going to improve your lives. You're going to help others find stuff that they need about your countries on Wikipedia. Trarre il massimo da questa bellissima città, da queste bellissime montagne e da quest'aria fresca e pulita, e che possiate utilizzare questi giorni per parlare e creare tanti nuovi progetti e tante nuove occasioni di divulgazione e condivisione della conoscenza.